Buonasera a tutti e bentornati in questo spazio del Mercoledì Mindset. Come vedete questa settimana non, non facciamo una live, ma vi abbiamo condiviso una videopillola, perché non vogliamo lasciarvi mai soli. <ride> e, e oggi il tema è l'apprendimento, soprattutto ovviamente legato al trading. Perché? Perché chi parte in questa avventura di voler diventare un trader la prima cosa ovviamente che deve fare è deve deve eh, scontrarsi con l'apprendimento cioè deve imparare non a caso proprio oggi mi ha condiviso questa frase un nostro lifetime platinum il nostro amico Claudio che saluto e che mi ha mandato proprio un pensiero stamattina ha detto che questo gli faceva venire in mente me e eh, ed è molto in linea con quello che è il tema appunto che affronteremo oggi questo pensiero, questa frase di Cesare Bevesi un grande autore e scrittore italiano che diceva bisogna cercare una cosa sola per trovarne molte ecco da questa frase lo spunto ci sono due spunti che riguardano gli obiettivi quindi cercare una cosa o, o meglio trovarne molte <ride> È il focus quindi gli obiettivi e il focus non a caso ecco perché andava proprio a fagiolo io nel percorso digitale quello che abbiamo sul nostro sito il mindset del price action trader una delle slide eh, diciamo che io ho messo a disposizione di chi ha preso il corso è quella legata proprio agli obiettivi e, e al il focus che nelle varie fasi del trader. Io le ho, le ho individuato quattro fasi del trader che vi metto qua e non, non scendiamo nel, diciamo, nel dettaglio perché altrimenti ci vorrebbe troppo tempo e il video verrebbe troppo lungo. Ebbene, come vedete, le quattro fasi che io ho individuato, cioè il trader neofita appena si approccia, poi apprendista quando, ecco, come chi va da un, da un artigiano a imparare un mestiere, diventa un apprendista, cioè sta imparando sul campo. Poi la terza fase è quella del trader consapevole e l'ultima è quella del trader esperto, cioè che è una persona che ormai sa esattamente quello che sta facendo. Chiaramente la maggior parte delle persone che magari o quelli che fanno parte del Platinum o quelli che magari guardano questi video sono persone che stanno comunque agli inizi e vogliono, e vogliono, diciamo, imparare. Ecco, qual è un errore che io ho notato comune? Che mentre loro vogliono imparare, non lo so perché, ma controintuitivamente fanno trading. Cioè la maggior parte dei trader che parte all'inizio non parte con l'obiettivo l'apprendimento. Guardate qua. L'obiettivo, questo è il trader neofita, oh, neofita l'obiettivo e il focus dovrebbe stare sull'apprendimento, apprendimento, apprendimento. Quindi loro invece che cosa fanno? Tradano direttamente. E la maggior parte ovviamente, che, come sappiamo, bruciano i conti. Ma perché succede questo? Succede perché per come è strutturato il nostro cervello, io di questo gli amici del Platinum me lo sanno perché ne parliamo spesso, eh, per come è strutturato il nostro cervello se noi mettiamo un'operazione a mercato il nostro cervello non è completamente focalizzato sull'apprendimento perché? perché una parte del nostro cervello quello un po' più anziano quello un po' più vecchiotto che, come, che noi chiamiamo cervello rettile è focalizzato, per lui l'importante è guadagnare e non apprendere, perché lui è legato all'essere venale, al cercare di vincere, di avere ragione. Quindi l'obiettivo di chi invece vuole imparare, se l'obiettivo è imparare, all'inizio vi, vi dico non tradate, non fate trading. Parlo di trading in reale, ma nemmeno il demo, perché non serve a nulla. Vi dico all'inizio, focalizzate la vostra attenzione, come avete visto da questa slide, guardate, che vi ho messo a disposizione, sull'apprendimento teorico, teorico e non pratico, teorico di conoscenze tecniche e della mentalità. Cioè, dovete per esempio, per chi è iscritto al Platinum, capire quali sono le dinamiche che portano a prendere le decisioni che per esempio Arduino o io mettiamo in atto durante diciamo, le nostre operazioni. In, quindi in quella fase, nella fase iniziale, l'obiettivo deve essere quello di apprendere la parte teorica e quindi conoscenze tecniche e mentalità. Poi dopo, dopo sei mesi, dopo un anno, poi ognuno ha il suo tempo, dopo un po' di mesi, un po' di tempo, allora potete passare nel momento che avete ben capito quali sono le dinamiche del prezzo la, la metodologia che, che state apprendendo allora in, si inizia ad aprire un conto questo è il mio consiglio si inizia ad aprire un conto magari non, anche 5.000 euro non troppo piccolo ma nemmeno troppo grande in modo da iniziare a fare un apprendimento esperienziale perché lì poi bisogna andare a lavorare su quelle che si chiamano le memorie emotive perché lì poi dopo ci sta anche la parte emotiva, perché in quella, nella prima fase si apprendono le questioni tecniche, nella seconda fase l'apprendimento esperienziale serve proprio per imparare a gestire emotivamente l'operazione, ed è lì che poi si gioca la partita. Ancora qui, con questo tipo di situazione di conto, un conto piccolino, man mano... Bisogna fare esperienza, anche qui an ancora altri sei mesi, un anno, anche di più, prima di piano piano capitalizzarsi. Quindi è questo il percorso che a mio avviso può essere più efficace per veramente imparare a fare trading. E non semplicemente andare a fare tentativi, buttare soldi, aprire conti e bruciarli, perché non si hanno le competenze la maggior parte dei conti vengono bruciati perché le persone senza competenze pensano di imparare facendo non è così bisogna prima imparare almeno le conoscenze base e poi iniziare a lavorare con un conto altrimenti quello che stiamo facendo in effetti è un gioco ok vi lascio con Ovviamente la frase di Cesare Pavese, ma anche con le keywords di, questo, diciamo, di questa pillola, che sono appunto l'apprendimento, l'obiettivo, il focus e soprattutto il non tradare, se l'obiettivo e il focus sono l'apprendimento. Ci vediamo al prossimo video e al prossimo mercoledì. Ciao a tutti.